Se avete mai provato a scrivere in giapponese, o comunque in qualsiasi lingua non latina su Linux, saprete probabilmente che non è così intuitivo come sembra, quindi in questo tutorial imparerete in particolare a digitare in giapponese, ma la stessa procedura va bene anche per il cinese, per il coreano e altre lingue non latine, quindi cominciamo. Per questo tutorial ho scelto di usare xubuntu 1804, ma la stessa procedura può essere usata anche per altre distribuzioni, cambiano un po' i nomi dei pacchetti magari, però sostanzialmente i programmi che ci servono sono sempre gli stessi. Quindi, innanzitutto non è essenziale, ma installiamo il package manager grafico su apt install synaptic. Ok? E apriamolo, quindi synaptic. Ora, i pacchetti che ci servono sono cerca, serve fctx, che è il framework per, che useremo, trattino Mosc, Mosc è l'input metodo per il giapponese. Se voi invece state cercando qualcos'altro, ad esempio lo state cercando per uh, il cinese, si chiama Sampijin, mi sembra, mentre per... Uh, San qualcosa. Mentre per il coreano è Angle. Ora noi cerchiamo soltanto FCTX Così possiamo vedere anche tutti gli altri. Eccoci qua. Qui abbiamo una lista di tutti i pacchetti. E Mosk è quello che ci serve a noi. Ok. E vedete che installa tutte queste cose. Ok. Marchia. Poi ci serve ancora... Se vogliamo il Dove? se vogliamo il cinese abbiamo san Pijin. mettiamolo e installerà anche questi pacchetti se vogliamo il coreano eh, mettiamoci anche angle ok installa ora se siamo eh, su questa versione di ubuntu nessun problema ma sulle versioni precedenti e soprattutto su distribuzioni come Arch Linux, non abbiamo alcuni pacchetti che ci servono. Per esempio, ci servirà anche FCTX GTK2 per abilitare il framework anche su, su GTK2. GTK3 se avete, insomma, applicazioni grafiche che sfruttano GTK 3 e QT5. Credo che questo qua sia il più importante di tutti <ride> quindi eh, installate anche questi qua. Quindi FCTX Qt5. Qua c'è già. E lo possiamo vedere andando a cercare Qt5. Eccolo qua. Qui in particolare non si chiama FCTX Qt5, ma si chiama Lib fstx Qt5. Quindi è un po' diverso, come dicevo prima, ma eh, presta poco è la stessa cosa. Cercate soltanto eh, fstx e guardatevi tutti i pacchetti lo trovate. Ok, quindi ora applichiamo anzi prima se vogliamo li possiamo anche cercare qualche in giapponese e li marchiamo per l'installazione non è necessario ci sono già installati se non li trovate è perché eh, in questo caso io avevo cerca soltanto nel nome gli metto descrizione e nome e eh, dovrebbero ok e qua e abbiamo tanti altri Font, quindi se non vi piace quello standard preinstallate, insomma cercatevene e, oppure scaricatevene in line sarà lo stesso funzionano ok abbiamo bisogno di scaricare 69 megabyte di archivio applica e aspettiamo che venga installato tutto quanto ok ha finito quindi ora possiamo chiudere eh, synaptic non ci serve più e proviamo a vedere se funziona quindi apriamo un terminale ok e proviamo a, a scrivere ma ah, non funziona ovviamente dobbiamo prima avviarlo quindi non è attivo STX e va configurato soprattutto quindi gli diamo ancora stx Configuration, eccoci qua. Quindi ora qui abbiamo tutti i vari input method eh, di FCTX. Quello che ci manca è il giapponese, abbiamo infatti solo l'italiano. Come aggiungerlo? Qui al fondo c'è un più, in basso a sinistra, e possiamo aggiungere un input method, quindi cerchiamo il giapponese, che non c'è, non c'è perché abbiamo questa spunta qui, mostra soltanto il linguaggio corrente, togliamola, e noteremo tutti gli altri linguaggi, tipo il chihuahua, no, <ride> chihuash, non so cosa sia. Beh, comunque, cerchiamo un è quello che ci interessa a noi. Quindi mosque, e ok, ora ne abbiamo due. Come facciamo per switcharli? Allora, si va sulla global config. Qui a destra e troviamo Trigger Input Method che è il control space quindi con control space noi cambiamo il uh, tra italiano e giapponese. A me non piace, mi metto super space, mi trovo più comodo e chiudi. Ora proviamo a scrivere quindi apriamo un terminale e super space mosque italiano mosque, proviamo, te funziona! Fantastico. Fantastico, quindi eh, se proviamo ad esempio a scrivere Kitsune, Kitsune funziona, soltanto che se vogliamo Kitsune, scritto in kana, ok, se non vogliamo il kana, facciamo tab e possiamo scegliere le, le varianti, insomma i suggerimenti che ci sono, quindi io userò il kanji Kitsune e quindi funziona. Se devo continuare a scrivere, continuo a scrivere quindi missione completata? Direte no, non è ancora finita. Perché, Ad esempio, se noi adesso invece apriamo Kate, o se vogliamo scrivere qua, qua non funziona perché non, non è, funziona semplicemente. Non switcha come dobbiamo fare? Allora, innanzitutto riproviamo anche su Kate. Ok, eccoci qua, non switcha perché perché eh, dobbiamo abilitare le pem environments, quindi eh, dobbiamo creare un file sulla nostra home e lo chiamiamo crea documento file vuoto.pam environment. Questo è tipo è la formula segreta per farlo funzionare e non c'è perché i file sono nascosti quindi in questo caso visualizzazione mostra file nascosti e vado su pem che non lo trovo più qui ok quindi punto mi raccomando il punto pem environment apriamolo qui dentro ci dobbiamo scrivere tre righe che io copierò e le trovate al fondo del video e sono x modifier default quindi lui mette come default eh, per l'x server Correggetemi se sbaglio, STX, poi anche per, GTK, per applicazioni GTK è in QT. Quindi salviamo, salva. E ora dobbiamo importantissimo loggarci fuori logout. Ok, rientriamo. E proviamo a scrivere quindi non funziona. No, funziona perché dobbiamo avviarlo quindi fctx di nuovo e lo abbiamo avviato lo vediamo qui a destra che è attivo ora riproviamo super space e funziona Yatta! funziona ok fantastico e perché non funzionava prima perché dovevamo avviarlo ma se noi non abbiamo voglia di avviarlo ogni singola volta nel caso di XFC, noi andiamo su impostazioni, session e Startup, Avvio up, uh, um, applicazione in autostart, in avvio automatico. E qui al fondo, se non troviamo FCTX in questo elenco, troviamo add, quindi aggiungiamo e lo chiamiamo FCTX. Comando da utilizzare, o lo scriviamo a mano o lo andiamo a cercare. Quindi cartella, file system, user, bin, e cerchiamo FACITX. Eccolo qua, trovato. Ok, e lo troviamo qui al fondo. Quindi al prossimo avvio automaticamente FACITX si avvierà. Se invece di Xubuntu avete altre distribuzioni, la procedura è simile, dovrebbe esserci sulle impostazioni avvio automatico, applicazioni con avvio automatico, e poi le ritrovate automaticamente, avviate, come dovrebbe essere, insomma. E basta, questo è tutto. E la tecnica per scrivere in giapponese su Linux è questa: e se ehm, avete provato anche a scrivere in altre lingue. Siete usciti con altri esempi col eh, cinese e col coreano? Io non li conosco, quindi non so bene come funzioni. Scrivetelo nei commenti: scrivetelo in cinese e in coreano <ride> per far capire che l'avete capito. E niente. Spero vi sia stato utile il video. E ci, se avete richieste, se non vi funziona qualcosa, scrivetemi pure. Sono Francesco Yoshi. Bye bye.